allora oggi volevo fare un video poi ne ho fatto un altro naturalmente adesso colgo l'opportunità perché eh, ho del tempo eh, vediamo un po se avrò del tempo per fare questo live più in anellato che mai vediamo un po non gli ho messo il titolo ho messo a ma adesso ci pensiamo subito pensiamo subito allora perché gli ho messo a perché il titolo perché il titolo è lungo da mettere allora care amiche ed amici qui vi saluta il vostro santen chan perdonate che eh, qua Scusate che faccio l'editing adesso, ma che siamo mettiamo anche i tag Grazie per il like. Ecco, spero di premiare la vostra pazienza. ecco qua ho finito già di editare allora avevo questo questo minuto di tempo questo ritaglio di tempo e mi è venuto salve cari amiche ed amici purtroppo editare dal cellulare eh, perso sei minuti per editare ma vabbè eh, oggi ragionato ho pensato guardando il telegiornale dopo pranzo o di pomeriggio e ho unito le cose allora eh, parlavano della morte di cucchi prima o dopo hanno parlato anche della morte di cassoghi eh, o cassoghi jamael Cassoggi, giornalista allora eh, vi sembra possibile in un'ambasciata, quella dell'Arabia Saudita in Turchia, eh, non so se in Istanbul, eh, sia scomparso, torturato, ucciso sciolto nell'acido un giornalista scomodo al regime di Riyadh. Eh, L'Arabia Saudita è pronta a ad ammettere che il giornalista Yamael Cassoggi scomparso il 2 ottobre nel consolato di Istanbul è morto in un incontro al sovrano. Vediamo, non si carica, non, non si finisce. Eh... L'Arabia Saudita ammettere che il giornalista Yamael Kasoggi, scomparso il 2 ottobre nel consolato di Istanbul, è morto in un interrogatorio andato male durante un'operazione che aveva come scopo di rapirlo e riportarlo in Arabia Saudita. L'operazione sarebbe stata condotta senza avvertire i massimi vertici del regno. Questa versione è stata probabilmente concordata tra Turchia, Stati Uniti e Arabia Saudita per uscire dall'impasse che rischiava di far saltare. Le alleanze statunitensi nella regione eh, fonte turca in cons fonte turca secondo rai news in consolato prove omicidio cassoggi eh, la polizia ha trovato nel consolato saudita a istanbul le prove che il giornalista Yamael cassoggi è stato ucciso lì lo ha detto all'AP un funzionario turco un funzionario turco di alto livello ha reso noto che la polizia durante le sue ricerche al consolato saudita di Istanbul ha trovato certa che il giornalista dissidente sia stato ucciso. Il funzionario, parlando in condizione di anonimato, non ha fornito dettagli di tali prove ritrovate al termine di una lunga ricerca al consolato che si è conclusa stamane. Finora riad ha definito tali accuse senza basi. Ma secondo i media americani i sauditi potrebbero presto riconoscere che cassoggi sia stato ucciso nel loro consolato di Istanbul e forse al culmine di interrogatorio di un interrogatorio sfuggito di mano il console generale eh, trump dice che riad non sa nulla difende riad però ha interessi lui commerciali con riad capito allora perché io ho collegato oggi questo alla morte di stefano cucchi perché qua è stato scoperto subito l'omicidio eh, dopo uno due giorni tre giorni no il 2 ottobre quindi adesso stiamo al stiamo al 16 ottobre e quindi dopo eh, 14 giorni è stato scoperto tutta questa trama che già si sapeva già si conosceva invece eh, anche in italia uno entra eh, in una commissaria non so dove qua c'è wikipedia che lo dice il caso di stefano cucchi e anche lì viene pestato a morte e poi non lo si fa sparire ma si far passare l'omicidio per un qualche cosa che non è stato magari un suicidio la morte di stefano cucchi è un caso di cronaca nera italiana il 32 n stefano cucchi roma 1 ottobre 1978 roma 22 ottobre 2009 morì morì eh, già eh, quasi eh, dieci anni fa il 22 ottobre 2009 nella sua città natale, durante la custodia cautelare, capito? Come oggi nell'ambasciata in Istanbul dell'Arabia Saudita, tale fatta ha dato origine a una celebre caso di cronaca giudiziaria che ha coinvolto alcuni agenti di polizia penitenziaria, alcuni medici del carcere di Regina Cieli o Coeli e alcuni carabinieri. Infatti, oggi ho sentito che hanno chiamato in giudizio un sacco di persone. E devono mettere in custodia i, i testimoni perché infatti il 15 ottobre 2009 stefano cucchi viene fermato dai carabinieri dopo essere stato visto cedere a emanuele mancini delle confezioni trasparenti in cambio di una banconota portato immediatamente in caserma viene perquisito e trovato in possesso di 12 confezioni di varia grandezza di hashish per un totale di 21 grammi Portato in caserma, tre confezioni impacchettate di cocaina di una dose ciascuna, una pasticca di sostanza inerte, una plastica di un medicinale, una pasticca di un medicinale. Il ragazzo era epilettico. Viene decisa la custodia cautelare in. in Data chi non ha alcun trauma fisico, ma pesa 43 kg per 1,62 162 cm di altezza, con un indice di massa corporea di 16,4, indicativo di uno stato di malnutrizione. Il giorno dopo si tiene l'udienza per la conferma del fermo in carcere. Già durante il processo, ha difficoltà a camminare. E parlare mostra inoltre evidenti ematomi agli occhi il ragazzo parla con suo padre pochi attimi prima dell'udienza ma non gli dice di essere stato picchiato eh, capite l'italia è che c'è molti funzionari molti poliziotti decenti molto tutto però a questi casi come l'omicidio di stefano cucchi che collocano l'italia a in un paese del terzo del quarto del quinto mondo eh, cosa possiamo dire noi ai familiari di stefano cucchi e eh, guardate che tanto queste cose succedono pure nell'ambasciata dell'Arabia saudita in istanbul turchia perché cassogio è morto così lo hanno massacrato a botte e poi siccome gli è scappato l'interrogatorio di mano ops che facciamo adesso Beh, lo avrebbero addirittura sciolto nell'acido. Con Cucchi non sono arrivati allo stesso livello di brutalità, ma vi rendete conto? Stefano Cucchi è morto come Cassoggi adesso. Eh, per salvare il principe Salman dell'Arabia Saudita vendrebbero a un accordo sono stati dei servizi segreti deviati a ucciderlo senza chiedere ai superiori eh, perché Trump ha detto in un'intervista lui che magari è cinico ma non è ipocrita non possiamo eh, dare delle sanzioni imporre delle sanzioni a Arabia Saudita perché eh, Arabia Saudita ci compra migliaia di miliardi di dollari al mese in armi e in prodotti che sanzioni gli dai al tuo migliore partner commerciale al tuo migliore socio militare nella regione e al tuo migliore investitore di capitali di petrodollari a, a chi ti vende il petrolio a due centesimi e a chi ti compra tutti i tuoi prodotti gli metti delle sanzioni commerciali per non vendergli più i prodotti ma ci perdono gli industriali statunitensi perché allora gli arabi sauditi vanno a comprare le cose in Europa, in Cina, a parte che gli embargo colpiscono sempre la popolazione civile e mai i governanti. Ma chi ci rimetterebbero sarebbero gli industriali e, e i nordamericani in generale, non eh, gli arabi e neanche la corona del principe. Quindi eh, adesso si sa che riconoscono addirittura le modalità dell'omicidio l'avrebbero pestato a morte l'interrogatorio sarebbe uscito fuori controllo lo hanno pestato perché si sono imbestialiti lo hanno massacrato a colpi e poi per cancellare le prove lo avrebbero sciolto dell'acido ma eh, secondo voi riad come dice donald trump non sa nulla eh, segretario di stato usa pompeo ariad vede re salman intanto vi lascio eh, queste note che sto leggendo eh, vi lascio delle note qua in descrizione cioè nel, nel chat tutti questi articoli che ve li potete leggere voi io faccio una sintesi perché altrimenti starei e qua, per esempio, eh... causa della morte. Ah, no, ma. Eh... Vediamo qua perché la versione che hanno dato un giorno fa era diversa. Dovuta a male, cioè secondo voi un no. e interrogatorio e l'interrogatorio è andato male, ma allora l'azione di cani sciolti, ma che cani sciolti? Eh, non so allora significa che stanno nell'anarchia se veramente in un'ambasciata dei cani sciolti dei cani pazzi possono fare quello che vogliono significa che, che nell'ambasciata nell'ambasciata di un paese come l'Arabia saudita e qua vi, vi metto Wikipedia morte di Stefano Cucchi significa che in pratica entri in un'ambasciata ti possono ammazzare perché gli hai guardato male, ti accortellano e poi dicono che ti sei suicidato. Ma vi rendete conto la gravità di questo? Sì, forse ve ne rendete conto, ma è impossibile da credere. Chi ci crede? Ma neanche un bambino di 5 anni che un interrogatorio è andato male. Tu lo sai fino a che punto puoi pressionare in un interrogatorio perché non, non soffra l'interrogato veramente che ci abbia soltanto una sofferenza psicologica oppure fino a che punto non muore? Ma come l'hanno massacrato? L'hanno, E poi qua eh, cerchiamo anche. Vi metto il link perché io non so quanto durerà questa diretta ecco qua vi ho messo il link eh, su cookie vediamo un po adesso perché faccio prima a mettervi in descrizione il risultato delle ricerche così ve lo vedete voi no perché adesso ve lo ricordavate il g8 no che sono stati processati molti polizia poliziotti che avevano vabbè ma viene un link troppo grande ecco perché hanno massacrato stefano cucchi del 2016 eh. Doveva essere una brillante operazione antidroga ma di cui le botte l'ipotesi su cui lavora la procura di roma hai capito e qua c'è un link dell'espresso che l'altro la ricerca di google è troppo troppo larga non saltò la coca se chiamavano a califano a maradona ne saltava che non ti dico a fiumi però è così l'italia con queste con queste cose qua dimostrando di essere un, un paese ormai legalmente parlando e sotto il punto di vista istituzionale delle forze dell'ordine del, del, del terzo mondo insomma perché queste cose non dovrebbero succedere in Italia infatti noi ci alimentiamo dell'italiano scomparso in Egitto eh. studente scomparso in Egitto morto al Cairo vi ricordate eh. Giulio Regeni, vi ricordate di Giulio Regeni, morto al Cairo, perché faceva studente italiano, trovato morto al Cairo era nudo e consegni di tortura. Omicidio di Giulio Regeni, e qua c'è Wikipedia. Insomma, se succede fuori dall'Italia come nel caso di cassoggi o di Giulio Regeni o di Laria Alpi. Va beh che lì hanno insabbiato perché c'erano degli interessi di multinazionali. Allora, se succede a un italiano come Giulio Regeni, bisogna fare luce. Non devono insabbiare le inchieste eh, lo hanno torturato, lo hanno ammazzato perché non c'è democrazia in Egitto. Ma se succede che arrestano un tizio che non offre la minima resistenza fisica perché è secco, perché è magro come stefano cucchi che non poteva resistere fisicamente e guardate qua guardate qua e... vediamo un po copia l'indirizzo link vediamo se ci sta se non è largo guardatevi questa foto no è troppo largo l'indirizzo link vabbè cercate stefano cucchi vi farete un'idea di chi era che era un secco che non non era Tyson e non bisognava bloccarlo in quattro e pestarlo però eh, omicidio di Giulio Regeni vediamo eh, ve l'ho messo omicidio è stato commesso in Egitto tra il gennaio e il febbraio 2016 eh, Regeni era un un dottorato italiano dell'Università di Cambridge, fu rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir. Il suo corpo fu trovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Nelle vicinanze, guarda caso, di una prigione dei servizi segreti egiziani. Perché queste primavere, eh, queste primavere arabe, hanno incluso tolto. Mubarak che era il servo della Nato degli Stati Uniti ed, è, ed Israele per mettere eh, al SIS un dittatore un militare il generale d'Egitto mi sembra che si chiami al SIS che era più consono agli interessi degli Stati Uniti ma adesso c'è una dittatura peggiore di quella che c'era con Mubarak allora che è servita la primavera araba in Egitto già sappiamo a quello che è servito in Siria e in Libia a creare il caos e la confusione ma ritornando a noi eh, voglio dire se sparisce eh, regeni in egitto bisogna fare luce ma per nove anni eh, eh, quasi dieci anni non si è fatto luce sulla morte di stefano cucchi ma vi sembra il caso ma come può essere è la stessa cosa di quello che è successo a regeni la stessa cosa di quello che è successo a al caso oggi nell'ambasciata a Istanbul dell'Arabia Saudita. Regeni è scomparso in Egitto, al, al Cairo, credo. E, e, Beh, vediamo perché lo un po' sulla finestra è scomparso in Egitto. Si, sí, eh, la, la... protesta di Piazza Tahir. Eh. Non so dove Piazza Tahrir. Ah, sì, sí, nel Cairo. Ritrovata al Cairo, cioè eh, sparisce Giulio Regeni. Al Cairo in piazza Tahrir vicino alla sede dei servizi segreti egizi e piantano mille invenzioni che era omosessuale che eh, gli hanno lo hanno ucciso per derubarlo e invece non gli hanno derubato nulla non aveva avuto relazioni di nessun tipo sessuali insomma all'inizio un sacco di deviazioni e, e poi muore eh, questo cassoggi Muore Cassoggi, e... vediamo un po': e anche lì noi tutti a dire eh, non, non c'è democrazia in Arabia Saudita. Ma che dittatura sanguinaria! Quando si sapeva già dei decenni che nelle carceri dell'Arabia Saudita si torturava e Poi nell'Arabia Saudita c'è la pena di morte, come negli Stati Uniti, come nella Cina comunista, come in molti paesi purtroppo, che la pena di morte è contraria alla Costituzione della Repubblica Italiana. La voleva cambiare Matteo Renzi, per fortuna che non c'è riuscito, se no magari introduceva la pena di morte. Ma eh, succede eh, che se in Egitto, in Turchia ci sono sparizioni Seguite da morte e addirittura eh, torture eh, seguite da morte. E nel caso di Cassogi, eh, la sparizione del corpo, nel caso invece di Stefano, eh, di, no di Giulio Regeni, eh, si paventava che lui fosse gay, che lui eh, avesse avuto una lite. Perché comprava droga o perché spacciava droga se ne sono inventati di tutti i tipi fino a che poi hanno dovuto riconoscere che sono stati servizi segreti però ancora non si avanza allora come la mettiamo con la morte di stefano cucchi che è morto in una caserma che è entrato in colume dentro anche se uno magrolino 45 kg alto non è tyson e l'hanno pestato l'hanno guardate le foto che ci sono sue non è possibile che sia caduto più di una volta non è possibile che per contenerlo lo abbiano picchiato così tanto perché uno così si contiene con solo eh, due persone che lo abbracciano era magro se lo portava il vento era rachitico era tisico eh, allora italia dimostra in certi casi come il caso di stefano cucchi che non è possibile che un interrogatorio come il caso Cassoggi nell'ambasciata di Istanbul dell'Arabia Saudita finisca male e lo finiscano per uccidere perché è stata una violenza ripetuta, reiterata e continua. Quindi si potevano fermare a tempo dopo che gli avevano dato la prima botta e invece l'hanno pestato. L'hanno pestato l'hanno pestato e hanno ucciso Cassoggi eh, hanno pestato Giulio Regeni in Egitto eh, al Cairo. In piazza eh, l'auto eh, Tahir e l'hanno ritrovato vicino al cairo in una fossa lungo l'autostrada carlo alessandria hanno immediatamente messo in luce gli evidentissimi segni di atroci e ripetute tortu di ripetuta tortura eventualmente in connessione per i legami che il giovane ricercatore Giulio Regeni si opponeva potesse avere con il movimento sindacale che si opponeva al governo del generale si eh, si sì, sì. capito noi non ci possiamo permettere per essere una repubblica di eh, che ci siano morti dovute a torture pestaggi e linciamenti in caserma eh, in italia eh, Caserma di Ecco, vi ricordate il caso della Caserma Diaz nel G8? È il G8 del a Genova del 2001. Ecco, allora anche lì l'Italia ha dimostrato di essere un paese del terzo mondo, perché le, le, non si può reprimere le dimostrazioni pacifiche. I fatti della scuola diaz sono avvenuti durante lo svolgimento del g8 di genova nel 2001 nel quartiere di albaro a genova la sera del 21 luglio 2001 tra le ore 22 e mezzanotte nelle scuole di Diaz, pertini e pascoli divenute centro del coordinamento del genoa social forum guidato da vittorio agnoletto facevano irruzione i reparti mobili della polizia di stato con il supporto operativo di alcuni non tutti i battaglioni dei carabinieri furono fermati 93 attivisti e furono portati in ospedale 61 feriti dei quali tre in prognosi riservate uno in coma finirono sotto accusa 125 poliziotti compresi dirigenti e capi squadra per quello che fu definito un pestaggio da macelleria messicana come è successo durante le olimpiadi che hanno dal vicequestore michelangelo fornier cercate olimpiadi messicane massacro di studenti perché manifestavano per la democrazia anche loro durante il g8 ci furono diversi scontri tra manifestanze e forze dell'ordine però io vi ho messo il link di wikipedia e voi vi leggerete tutto questo che è del 2001 e eh, con le attualizzazioni perché hanno processato diverse persone stanno ancora in fase di giudizio perché la storia siamo noi la storia non la dobbiamo scordare perché altrimenti scordiamo il nostro passato altrimenti eh, stefano cucchi non avrà giustizia altrimenti non avrà giustizia neanche cassoggi altrimenti non avranno giustizia eh, quelli che eh, sono stati pestati linciati nella nella scuola diaz eh, capito se noi ci scordiamo il passato il passato ci continua a vivere e ci ritorna addosso una o un'altra volta i fatti della scuola diaz devono essere ricordati ma anche il aria alpi ciao giovanni persia come va e fra poco chiudo questo live spero ti, ti interessi se lo guardi poi fammi sapere quello che ne pensi commenta sotto e condividi il video affinché altri possano commentarlo eh, però vediamo un po di dire di ilaria alpi ilaria alpi la giornalista che è stata uccisa ilaria alpi Ecco, adesso sento che non ho più tempo molti omicidi di stato molte come è stato anche il caso Ilaria alpi assassinata a mogadiscio insieme al suo cineoperatore. operatore è, è morta nel 94 a mogadiscio è nata il 24 maggio 1961 mi raccomando andate a vedere le sue inchieste la sua morte sta tutto su wikipedia perché non si devono scordare queste cose eh, perché anche Stefano Cucchi deve avere giustizia anche vediamo un po Giulio Regeni Ilaria Alpi Stefano Cucchi Caso capito, quando si trattava dell'omicidio di Laria Alpi e del suo assistente eh, che era una giornalista e fotoreporter italiana del Tg3, di Laria Alpi e di Giulio Regeni eh, Morti Fuori, si poteva dire che, eh, che in quel caso. in somalia in egitto e adesso con cassoggi in turchia è il terzo mondo la legge è quello che è, eh, ci sono non c'è veramente la democrazia torturano le persone c'è la pena di morte eh, sono dei mondi differenti culture arretrate differenti ci sono questi ma eh, stefano cucchi è morto in italia in una caserma italiana e il pestaggio della scuola diaz nel g8 di genova del 2001 anche in italia allora che cos'è anche l'italia a volte ha una legalità una giustizia e alcune forze dell'ordine alcuni funzionari pubblici che sono a livello del terzo mondo dei paesi del terzo mondo come la somalia la turchia e l'arabia saudita l'egitto capito eh, quindi mi piacerebbe sapere la vostra opinione eh, penso di essere stato abbastanza esaustivo sul tema e di non avere molto da, da dirvi ancora eh, non voglio essere ripetitivo allora Giovanni Persia adesso ho tre spettatori sono contento di avere tre spettatori eh, ma vi devo dire che ormai devo tagliare qua la mia diretta Saluto Samantha a cui piacciono i miei anelli, poi in un altro momento. Samantha, magari se lo vorrai, e ti parlerò di guide come le notizia, che non dice di proteggerci, ci uccidono. Eh... Se vorrete sapere di più, mi raccomando, innanzitutto, commentate, questo video e la diretta e la... oggi. Di questo e poi anche commentate qualsiasi video quando trovate un mio video nelle liste di riproduzione nelle cartelle. Eh, guardatelo, cosa ne pensate nel commentario. Dategli like, per sapere se vi soprattutto condividetelo. Perché in questo modo darete anche ad altri l'opportunità di commentare i miei video. Mi raccomando, quando condividete i miei video dite agli altri eh, di commentarli e di condividerli ad altri che li commentino. E quindi fatemi sapere cosa ne pensate sulla morte di Stefano Cucchi e la morte del Gioella Cassoggi. Eh... Quindi niente, non ho nient'altro da aggiungere. Eh, e poi vi metterò i video più visti nei riquadri e eh, vi metterò anche le, le anteprime. Vi consiglio i video più visti miei, ma mi raccomando, aiutatemi. Eh, e poi, soprattutto, se voi volete... Che se avete un account di Instagram e volete che sia molto visto, mi raccomando. qua ecco qua il cancetto o aran e chioccio la santa instagram avrete molti like perché io ricevo decine, decine centinaia a volte migliaia di like in instagram perché i miei followers cercano santa numerale o hashtag santen chan e mi danno tanti like quindi se voi volete avere tanti like nelle vostre foto addirittura centinaia di like al giorno mettete hashtag santen chan e arrove la santen chan o eh, chiocciola santen chan nel vostro instagram nelle vostre pubblicazioni di instagram e seguitemi in instagram perché ho migliaia di like al giorno addirittura quindi mettete Cancelletto Sant'Enchan, vedrete tutto attaccato. Sant'Enchan, come sta nel chat, vedrete che riceverete decine o centinaia di like a foto. Adesso vi devo lasciare. Vi ringrazio di avermi seguito. Eh, spero che questo argomento vi sia piaciuto. Mi raccomando, esprimete i vostri giudizi secondo voi. È degno che succedano episodi come quelli della scuola diaz nel g8 di genova del 2001 o il pestaggio a morte di stefano cucchi cose che succedono per esempio che sono successe a yamal caso eh, nell'ambasciata dell'arabia saudita in eh, Istanbul, turchia o in ilaria alpi eh, A Mogadiscio, arrivederci, grazie. Mi sto ripetendo troppo, poi ho fatto già 43 minuti e 38 secondi. Ciao.